Prima di avviare il video ho visto letteralmente qui davanti una creatura strana senza quasi una skin era quasi tutto quanto buio e infatti allora ragazzi guardate nella tab non c'è letteralmente nessuno anche prima non c'era nessuno io ne sono abbastanza sicuro e... Io ho visto qualcosa e stava succedendo qualcosa di strano Io ora forse sono paranoico, forse sto impazzendo, forse non lo so Ci potrebbe essere tutto quanto, ma sta per succedere qualcosa Io ne sento la presenza, sento che qualcosa qui sta succedendo e allora prima di tutto io ho notato anche delle, delle cose Tipo qua se vado nel mio castello Allora prima di tutto andiamo sotto nel mio castello Perché vi, vi devo far vedere questa cosa Ho pensato che fosse stato qualcuno dei miei amici Però guardate non c'è più niente Nelle mie casse dove c'erano mille cose Non c'è più assolutamente niente Tipo questa la casa del cibo La casa del, de, de, dei diamanti Non c'è niente Non c'è assolutamente niente E questa cosa mi fa pensare troppo Ma che caspita sta succedendo Cioè seriamente com'è possibile che ci siano Tutte queste cose qua Adesso andiamo un attimo per il mondo lo esploriamo Allora io Questo è il mio castello Come ben vedete Ok E allora Se non succede niente Questo video non uscirà Ovviamente Perché che, sembro fuori di testa Se no Però Sono abbastanza sicuro Che succederà qualcosa Perché Purtroppo i miei mondi Non so perché Ma io sono maledetto Sin dalla nascita A quanto pare su minecraft Almeno su minecraft dico E, e quindi Ho oh, qualsiasi mondo Che io avvio Succede qualcosa e, Ecco Ecco Cos'è questa roba per esempio Perché c'è dell'acqua qui Prima non c'era, io ragazzi vi garantisco che prima io sono uscito da qua e l'acqua la, non c'era Io ne sono certo al 100% Non sono pazzo, cioè avete visto anche voi, io ero uscito da questo portone, l'acqua qua Prima, o oh mi sbaglio, no, perché per, per farvi capire, prima non c'era quest'acqua qui che scendeva dalle torri E non c'era nemmeno quest'acqua qua Scusate se sono sarcastico, ma state capendo vero che c'è qualcosa che non va ma non è finita qua oh no non è finita affatto qua perché questa cosa non è che sta succedendo solo da ora sta succedendo da un po' purtroppo io per fortuna ho fatto il backup mi sono preparato ma questo tizio qua continua a distruggermi tutto quanto io ora voglio Voglio farvi vedere anche a voi, perché sono stufo che, che, che sto tizio continua a distruggermi tutto il mondo. Distruggerci anzi, perché anche i miei amici giocano qua all'interno e sembro... Allora, questa è anche una prova per i miei amici, perché sembro fuori di testa io, ok. Cioè, vedete che non sono io, che mi dicevano, ma Dunis, ma sei tu? No, no, vedete, sono... Vi, vi sembro io? Non sono io, come ben vedete, almeno io non ho le, la capacità, non sono... No, Gesù, non sono nemmeno il demon, non sono nessuno che okay? non ha la capacità di far uscire l'acqua dai blocchi Senza piazzarla perlomeno E io di certo non sono stato a piazzarla, quindi secondo me c'è qualche creatura strana all'interno Allora, cerchiamo di capire bene quale creatura sia questa qua E sinceramente io mi sto molto, molto inquietando Perché comunque, se voi vi rendete conto, queste cose non succedono normalmente Su Minecraft allora c'è stato un colpo ok allora mi ha, qualcuno mi ha dato un colpo e qua eh, mi ha dato anche fuoco peraltro quindi perfetto no dai per favore io, io ho paura ragazzi cioè non so come Ok c'è ok c'è definitivamente qualcuno non so se si fosse capito ma c'è qualcuno allora questo qualcuno ha distrutto il portale del nether non so se ha qualche strano rapporto col nether magari detesta il nether oppure magari arriva dal nether e sta griffando letteralmente il mondo, mannaggia lui E guardate, guardate, la lava che scende super velocemente Questa cosa già secondo me non è normale Almeno credo E poi... La cosa più strana è che sta scendendo della lava da sopra un albero Oh no, mi sbaglio, magari Non lo so, amici, mi volete dire che questa cosa non è strana? No, perché adesso voglio proprio ben vedere che cosa mi dite Cioè, adesso o sono pazzo io Oppure c'è qualcuno che sta distruggendo le cose nel mondo E di certo non è nonno Perché abbiamo visto quando Praticamente nonno ha fatto esplodere tutto Ecco quello è perché era arrabbiato e perché era pazzo lui, ma qua non c'entra niente, nonno. Qua è proprio qualcosa di strano che sta succedendo. E io non voglio nemmeno sapere che cazzo. Cioè, sì, voglio sapere perché, appunto, se sappiamo, probabilmente abbiamo del potere, appunto, su questa cosa. Come... Avete presente, tipo, i demoni? Allora, non voglio entrare in, questi, in queste cose che sono forse un po' religiose, non so. Però, insomma, a chi ci crede, praticamente, i demoni, se sai il loro nome, hai più potere su di loro, no? Invece, se non sai il loro nome, non, non hai potere su, su, queste, su queste entità. Quindi... Uh, eh, potere intendo di scacciarle via, eh, ovviamente. Cioè, se no, è eh, ovviamente. E quindi, se io conosco chi caspita è che c'è qua all'interno del mondo, magari posso capire anche come scacciarlo via. Se tipo è un SCP, metti caso, come faccio a scacciarlo via? Eh, bella domanda. Oh, eh, cos'è stato? Guardate che qua io ho paura. Perché ho paura anche per l'incolumità Cioè, allora, io ho paura che questo qua mi uccida. Ok, che mh, vabbè, siamo su un gioco fin quando siamo su un gioco. Non succede niente E spero che ovviamente questa cosa non si stenda Vabbè, alla realtà è un po' impossibile Cioè dai, non prendiamoci in giro Però praticamente Ecco, bene Questa è stata Allora, prima di tutto è una minaccia questa Prima di qualsiasi altra cosa Ma il fatto è che Cioè, mi fa un baffo Cioè, capito? Non, io gli posso fare un baffo a sto tizio Non è una minaccia A me Che caspia ne frega lui se, se mi minaccia Tanto non è Non è, capito? Non è che lo posso denunciare Cosa vado a denunciare un'entità un su Minecraft? Cioè, vabbè, comunque Ehm è... A parte questa storia qua che comunque è un po' particolare Dicevo ragazzi, anche se, ok, è un gioco, vabbè, è vero Però comunque c'è, caspita, ma è mai possibile? Cioè, è una roba veramente maledetta Perché, scusate, su Minecraft non capitano queste cose Prevede pure le mie mosse, peraltro Prevede pure le mie mosse, ragazzi Ora io voglio dire, chi è che sa in un gioco... Una... Allora, una cosa non pensante Allora, un'entità che hanno inserito loro Vedete, prevede... Allora, io vi sto dicendo Prevede le mie mosse Pensate a quanto, caspita, è strana questa cosa Perché in un gioco praticamente non c'è un'entità artificiale capito cioè non c'è un'intelligenza artificiale che dice ok adesso secondo me lui farà questo perché farà questo oppure non è che sa prevedere non è che mi uccide Sembrava, quando io ho detto ho paura per la mia incolumità sembrava anche che ci stesse sentendo quindi capite è come se ci fosse un'intelligenza tipo artificiale che vuole tipo distruggermi oppure magari un'entità all'esterno che tipo sì, si, si è impossessata di Minecraft. Io non lo so, sto facendo un po' di congetture. Per favore, scrivetemi anche voi, perché. Non so che cosa può essere. Anche nello scorso vanilla abbiamo visto una cosa del genere. Ma nello scorso vanilla mi pare fosse diverso. Perché c'erano anche dei tentacoli che, usc che, che uscivano dal, dal terreno. Quindi era un'altra cosa. Io presuppongo che in questo vanilla ci sia qualcosa di questo tipo. E, e, e ci sono delle esplosioni. Bene. Cioè, io vi dico la verità: io non ho parole. Cioè io. Pe allora, perché? Perché capitano queste cose? Cioè, eh, ci rendiamo conto. Secondo me io ho qualcosa sin dalla nascita. Che tipo nei giochi e non solo. Mi perseguita. E non voglio dire che cos'altro. Eh, scusate. scusate no, no, no, perché? Perché? Ma allora, o è l'anima di un griefer, Ma che c'è cioè, che caspita fa? Ma so, vi, vi ripeto, ma non c'è nessuno qua. Cioè, è un mondo vuoto totalmente. E come vedete, cioè, nel senso, guardate, sta facendo esplodere tutto quanto. E mi chiedo con quale scopo. Cioè, nel senso, anche se fosse una cosa tipo di Mojang, ok. Immaginate Mojang mette una cosa del genere. Ma vi pare mai che riescono a fare un'entità un così tanto intelligente? Da prevedere le mie mosse. Da sentirmi pa mentre parlo, mentre registro il video. E, e quindi da far cose. Insomma, da fare cose in generale non è normale capite non, non è normale cioè io non so cosa dire cioè, veramente Boh, cercheremo di capire bene come funziona questa cosa mi raccomando voi ragazzi scrivetemi nei commenti io voglio capire anche cos'altro fa magari per gli ultimi minuti ma sinceramente penso che continuerà a distruggere il mondo come ha già fatto altre volte perché fuori dal video l'ha già fatto purtroppo e per fortuna io ho il backup sono sempre molto sicuro su queste cose mi salvo i miei mondi eh. Faccio 20 backup al giorno perché si sa mai che magari c'è un bug, ti, ti, ti esplode il mondo e ciao Invece questo non è un bug E faccio bene come ben vedo a, a salvare il mio mondo Perché nel caso succeda qualcosa e mi, infatti come è ben successo è pieno di lava, TNT e tutto quanto Beh, ho fatto direi decisamente bene a fare il backup e, però ecco, non vorrei che con il backup si fosse salvato anche qualcos'altro Che non doveva salvarsi all'interno di questo mondo e avete capito tutti di cosa sto parlando? Avete capito tutti? Sto parlando di questa entità o di... Di, di quel che... Caspita, è, sinceramente non lo so. Intelligenza artificiale. Quel che... Caspita, io non lo so veramente. Non... Ma mi sembra anche strano se è un'intelligenza artificiale. Non lo so veramente. Scrivetemi voi nei commenti se vi è mai capitata una cosa del genere. Prima di tutto, se secondo... Avete tipo delle soluzioni se magari tipo andando in giro per il web trovate ecco no vabbè mi ha ucciso di nuovo e continua continua imperterrito vedete io devo uscire dal server tra poco esco scrivetemi nei commenti comunque se magari cercando un po sul web riuscite a trovare qualche soluzione a queste cose e quindi datemi per favore nei consigli, dei consigli ne, appunto nei commenti perché così almeno posso risolvere io insieme ai miei amici perché ovviamente non faccio da solo Perché figuriamoci Già mi cago addosso a fare questo video Figuriamoci se poi faccio pure da solo a risolvere queste cose Allora eh, continua a distruggere tutto quanto Io direi che esco dal mondo E ragazzi Ci vediamo Niente qua